Ciao amici di Sir Gadget, finalmente ci siamo. È venuto il momento di conoscere fino in fondo il nuovo OnePlus 6. Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto OnePlus con, eh, diciamo un incontro ravvicinato, un vero e proprio hands on con il eh, telefono, adesso invece andiamo a vedere da vicino come questo eh, smartphone funziona e si comporta, apriamo la scatola magica, eh, quella che eh, OnePlus eh, sta per spedire anche nelle vostre case o che troverete eh, in versione super ridotta solo oggi praticamente per chi vede il eh, video in tempo reale eh, nello store di eh, Milano e dentro la scatola troverete intanto il telefono poi insomma lo riguardiamo eh, con eh, estrema calma e poi sempre nella confezione ufficiale di eh, OnePlus eh, una cover in silicone super gradita perché il telefono insomma diciamo che è una eh, discreta ehm, calamita per le eh, ditate poi eh, sempre eh, nella confezione dash charge che vedete eh, quindi mezz'ora di eh, carica per una giornata intera di lavoro e poi il cavo ma questo insomma l'avevamo già visto anche l'altra volta tra l'altro con questi dettagli no molto curati addirittura del eh, cappettino del tappetino che c'è eh, sopra il cavo eh, USB Type-C queste dunque le caratteristiche della eh, confezione ma Com'è il eh, telefono? Beh, ce lo guardiamo eh, bene bene bene da eh, vicino e, attenzione, potreste aver visto proprio già qualche cosa di eh, rilevante. Avete visto che movimento io ho fatto sul eh, display? Eh, lo rifaccio di nuovo. Uno swipe, in pratica una gesture che può se volete sostituire i tasti funzione sul display allora intanto voi lo sapete che questo è un display molto grande oltre i 6,2 pollici per un display amoled leggibilità veramente spettacolare 19 noni di proporzione sapete che insomma l'abbiamo già detto anche per altri telefoni per avere la gestione perfetta del notch, bisognerà attendere Android P, però intanto un eh, display molto bello, cancelliamo tutte le eh, notifiche, un software che praticamente è quasi eh, stock in quasi tutti i suoi aspetti tranne i miglioramenti che vengono fatti eh, da OnePlus tra cui è questo con cui si gestisce la barra di eh, navigazione voi potete scegliere di avere la barra di navigazione fissa in eh, questo modo avere la barra di navigazione che è a scomparsa e che poi appare eh, dal basso quando volete oppure eh, vedete eh, le gestures con cui eh, comandare essenzialmente il eh, telefono Vedete, per eh, tornare indietro uno swipe dal basso verso l'alto, per eh, avere eh, le applicazioni recenti, eh, basta essenzialmente eh, fermarsi a metà con il dito quando eh, fate lo swipe. Invece, eh, ad esempio, quando io voglio entrare, faccio l'esempio di eh, questo preciso istante, no? clicco su un articolo e voglio entrare in un articolo per eh, tornare indietro fate uno swipe eh, laterale, quindi molto eh, facile da eh, gestire, molto semplice però insomma, se non vi piace potete sempre optare invece per la soluzione eh, più comoda, cioè quella eh, che vi ho mostrato prima, quella dei tasti eh, sul eh, display. Altra novità importante, il cursore del, eh, dell'audio. Eh, vi faccio vedere una cosa, cosa succede? Eh, quando io sposto il cursore, adesso appare essenzialmente sul eh, display un pop-up che mi dice qual è la modalità che io in quel momento ho attivato. Eh, C'è un'altra cosa importante, noterete gli scatti eh, da vibrazione, si va a silenzioso, quindi insomma, è stato cambiato l'ordine eh, eh, dei mh, passaggi, delle modalità, eh, audio eh, per riuscire insomma ad avere eh, il suono, poi la vibrazione e poi il silenzioso come era normale che fosse forse anche eh, dall'inizio. Giro il eh, telefono per guardare la parte posteriore con il sensore delle prote digitali non è più tondo il sensore delle adesso eh, viene fatta una versione eh, vedete leggermente eh, ovalizzata ellittica, molto bella doppio sensore eh, fotografico 16 eh, più 20 megapixel per eh, gestire eh, le immagini eh, nella parte posteriore c'è anche la stabilizzazione eh, delle immagini e un'apertura eh, 1.7 eh, del sensore eh, fotografico e poi eh, c'è la fotocamera anteriore con 16 eh, megapixel fotocamera eh, anteriore che ha una nuova funzionalità di cui parliamo esattamente tra un secondo abbiamo detto fotocamera e allora diamo un occhio a quella che è l'interfaccia del telefono modalità video modalità foto e modalità verticale modalità verticale vuol dire modalità eh, ritratto eh, attenzione perché, per quanto riguarda poi la gestione della fotocamera, avete la possibilità di attivare anche eh, una modalità pro con cui gestite tutti i dettagli e poi lo slow motion. Eh, slow motion vi faccio eh, notare un dettaglio: potete scegliere per lo eh, slow motion. Eh, tre modalità di eh, ripresa, eh, tra l'altro potete scegliere essenzialmente se andare eh, vedete, a 720 pixel e a questo punto avete eh, 480 frame al secondo oppure andare eh, a 240 frame al secondo con eh, 1080 eh, pixel bastano per eh, insomma, il, lo slow, la slow motion, certo ci sono altri eh, telefoni che vi offrono eh, delle soluzioni più avanzate, arrivate addirittura eh, ad avere delle soluzioni con 960 frame al secondo, non so insomma, se siano strettamente necessarie. Vi mostro anche quello che succede quando eh, volete eh, scattare una eh, fotografia adesso siamo in modalità tra l'altro eh, slow motion quindi adesso non ci interessa vediamo eh, immediatamente quello che succede eh, punto il mio eh, oggetto l'HDR automatico in questo momento eh, si è attivato vedete scatto memorizzazione praticamente eh, istantanea e insomma risultati delle foto eh, veramente buoni eh, cancello adesso questa fotografia eh, vi faccio vedere un altro eh, dettaglio invece che riguarda la fotocamera anteriore allora adesso vedete non c'è nella fotocamera anteriore la modalità portrait ma la modalità portrait arriverà prestissimo anche eh, in funzione sulla fotocamera anteriore quindi un algoritmo di intelligenza artificiale vi permetterà di gestire anche la fotocamera eh, anteriore con eh, la possibilità dell'effetto bokeh eh, sullo sfondo, quindi eh, diciamo una fotocamera molto completa, molto semplice anche per alcuni, per alcuni aspetti, vedete sulla parte superiore del eh, menu voi potete eh, scegliere quale formato fotografico utilizzare eh, tra i 19 noni eh, oppure il, insomma, il sistema il formato quadrato quello che tipicamente si usa per Instagram insomma una fotocamera secondo me è più che buona il risultato degli scatti è discreto non siamo ancora dei livelli esagerati però devo dire che è migliorata molto rispetto alla versione precedente cioè quella del 5T poi eh, sull'utilizzo della fotocamera io ho sempre bisogno di un po' di tempo per eh, entrare meglio eh, nelle eh, funzionalità dovendo eh, guardare che cos'altro offre il eh, telefono vi dico intanto che c'è la eh, modalità gamers eh, che quindi permette essenzialmente di concentrare la potenza che avete di calcolo del processore lo Snapdragon 845 sull'applicazione che state utilizzando come gioco sottraendo essenzialmente risorse alle altre applicazioni. Il gaming mode tra l'altro vi permette anche di non avere essenzialmente notifiche o altri elementi che vi disturbino nel momento in cui voi state giocando. Altro elemento fondamentale invece per il telefono è quello dei essenzialmente dei, delle gestures. Allora eh, potete usare il doppio tocco per riattivare il display capovolgere il telefono per togliere l'audio fare uno screenshot con tre dita vi faccio vedere anche una cosa eh, se riesco a fare con tre dita quando fate lo screenshot potete anche eh, schiacciare essenzialmente su questo triangolino non lo vedete bene adesso perché forse non è questa eh, diciamo la soluzione migliore ve lo faccio vedere meglio eh, ve lo faccio vedere qui allora tre dita per lo screenshot schiaccio questo triangolino lui scrolla eh, verso il basso Vedete fino a che io non do un altro tocco, e a quel punto il mio screenshot viene eh, completato. Potrei avere anche una pagina lunghissima con cui fare eh, una foto eh, particolarmente eh, profonda. Quindi anche questa una funzionalità molto interessante molto carina la barra di stato ecco potete scegliere lo stile della batteria quindi l'indicatore a cerchio oppure nascondere addirittura la batteria potete scegliere di visualizzare la gestione scusate la velocità della rete e poi anche gestire le icone che voi vedete nella eh, barra di stato, è davvero un software che pur essendo vicinissimo al mondo stock di Android risulta davvero eh, molto completo, io ad esempio scelgo anche, eh, lo vedete adesso scelgo il carattere di Oneplus che si chiama Oneplus Slate perché mi piace molto rispetto al roboto che è il carattere material per eccellenza Notch ecco questa è una cosa importante guardate il Notch quando aprite un'applicazione viene nascosto automaticamente con una barra nera vedete compare sempre la barra nera essenzialmente che bilancia la presenza del Notch dal mio punto di vista tra l'altro questo è meglio rispetto alle applicazioni che vengono eh, messe eh, a tutto schermo magari andando ad intaccare eh, la grafica dell'applicazione stessa, preferisco di gran lunga eh, questa cosa di avere la barra in automatico, con un prossimo aggiornamento software sarà possibile penso anche nascondere la barra se non ricordo male le indicazioni che mi sono arrivate ecco sottolineo che questo è eh, rigorosamente il launch eh, stock eh, molto semplice molto eh, basico che vi permette eh, in alcuni casi, non con eh, tutte le applicazioni, però vedete anche di avere eh, quelle che sono le estensioni eh, del menu tipiche eh, delle nuove versioni di Android, no? quindi avete visto che eh, premendo a lungo su Twitter eh, appaiono alcune opzioni eh, supplementari, non tutte le applicazioni vi permettono eh, di farlo, ad esempio lo vedete eh, su Ehm, su eh, Gmail per quanto riguarda eh, la eh, scrittura vi faccio sentire eh, una cosa importante perché eh, l'audio è sempre un aspetto fondamentale del eh, telefono eh, un audio eh, che è discreto per quanto riguarda OnePlus ma non credo che il lavoro eh, di OnePlus fosse concentrato molto nel fatto di avere un audio di livello esagerato ecco sentite Allora, l'audio è buono, solo nella posizione inferiore, ho dovuto alzarlo per uscire solo dal basso, quindi essenzialmente eh, audio eh, che non è con la riproduzione stereo, con una eh, qualità in cui i medi e gli alti eh, insomma sovrastano, e comunque con un eh, buon eh, volume. Non credo che la riproduzione dell'audio sia la cosa fondamentale, non a caso, eh, OnePlus ha preparato le nuove eh, cuffiette. No, le. Eh, mh, le, le, le, le, le, le... Stack, le bullets eh, wireless che arrivano eh, proprio nei prossimi giorni, tra l'altro ad un prezzo eh, molto conveniente. Eh, allora, c'è una eh, cosa importante da dire, per quanto riguarda ehm, invece l'impermeabilità uh, OnePlus dice questo è un prodotto impermeabile uh, per il daily average usage uh, questo vuol dire che c'è una protezione dell'acqua se sta piovendo, c'è una protezione se arriva uno schizzo d'acqua all'improvviso da un bicchiere d'acqua ma questo non è un telefono con cui immergersi in una piscina per uh, fotografare qualcuno, non c'è una certificazione IP67, o IP68, ma appunto OnePlus garantisce che ci sia comunque una capacità di sopportare gli schizzi nella vita quotidiana. Vi ricordo che all'interno c'è lo Snapdragon 845, 6 o 8 giga di RAM, 64, 128 o 256 giga di memoria interna. Um, come sempre per quanto riguarda il mondo di OnePlus non c'è espansione di eh, memoria e questa è una delle caratteristiche eh, tipiche di questo smartphone. Vorrei tornare a dare un occhio da vicino al telefono per quanto riguarda eh, l'estetica, vedete eh, c'è una leggera sporgenza della eh, fotocamera nella parte eh, posteriore, eh, non è fastidiosa, non è tagliente tra l'altro, eh, nella parte superiore un profilo eh, super eh, pulito mentre eh, questo lato ha il pulsante di accensione eh, e il eh, pulsantino cioè l'interruttore per le eh, modalità audio. Sull'altro lato, invece, eh, vedete c'è il eh, volume rocker eh, comodo con una ottima eh, corsa nella parte inferiore c'è l'attacco delle cuffie, per un attimo l'altro giorno in fase di presentazione qualcuno ha temuto che fosse stato eh, rimosso e poi il connettore USB Type-C e infine l'altoparlante. No? Queste sono eh, essenzialmente le caratteristiche fondamentali. Nocce con la fotocamera eh, anteriore, noi con eh, il resto, poi il display che occupa praticamente quasi tutta la superficie eh, frontale. Io vorrei farvi vedere eh, i dettagli di lavorazione dello spigolo perché credo che sia incredibilmente più bello e molto più curato rispetto al modello precedente, eh, il 5T. Insomma, stiamo parlando di un modello secondo me molto sottotitolo sofisticato. Ci siamo fermati prima nel guardare alcuni dei dettagli delle gestures, allora andiamo subito a vedere, torniamo a vedere le gestures come le stavamo guardando eh, qualche eh, secondo fa, ci eravamo fermati eh, sullo screenshot, doppio tocco per riattivare e poi potete disegnare anche sullo eh, schermo spento essenzialmente per attivare alcune delle applicazioni, io non uso questo genere di eh, funzionalità però vedete che è a vostra disposizione, potete scegliere voi una delle funzionalità del telefono oppure una delle applicazioni a vostra scelta, siete davvero voi a decidere che cosa volete fare con le dita poi vedete per il resto il sistema è assolutamente diciamo Um, un sistema stock con però alcune funzionalità molto interessanti ad esempio come l'app locker potete cioè scegliere di aprire alcune delle applicazioni del vostro telefono utilizzando eh, la password il pin oppure il eh, sensore delle impronte digitali che è posto sul retro c'è lo sblocco con il viso che è discretamente veloce eh, viene fatto eh, abbastanza bene eh, cerco di eh, mostrarvelo in eh, questo momento eh, io blocco il telefono lo accendo e guardo il telefono, vedete come eh, si sblocchi eh, praticamente immediatamente con il mio viso. Cerchiamo di far vedere che insomma, è bloccato in effetti, punto il mio viso, guardo il telefono e insomma, il telefono si sblocca praticamente immediatamente credo di avervi detto veramente tutto di questo smartphone con 3.300 mAh di batteria, Dash Charge per ricaricare in 30 minuti per usare per una giornata eh, intera il eh, telefono, USB Type-C come eh, connettore mm, mm, USB tra l'altro che è in modalità 2.0 eh, e per quanto riguarda altre caratteristiche insomma io vi ho detto praticamente tutto avete visto come funziona il telefono avete visto com'è il eh, display com'è il software avete anche la modalità dark se vi piace eh, un eh, software con un colore scuro anziché un eh, colore chiaro eh, avete il gaming mode di cui abbiamo eh, già parlato insomma un sacco di potenza se vi mancano ancora informazioni o volete ulteriori informazioni beh non esitate a chiedermele ma io voglio sapere da voi vi piace e soprattutto qual è il vostro colore preferito?